Mi scrive un ragazzo di 23 anni che ha delle difficoltà rispetto alla sessualità. Cioè mi scrive che a 23 anni ancora non è mai riuscito ad avere rapporti sessuali con altre persone, ma che il momento più bello della sua vita fino ad oggi è stato un'occasione in cui è riuscito a baciare una ragazza che gli piaceva e quindi con cui c'è stato un momento intimo per lui molto significativo. Fatto sta che però questo desiderio che ha, in cui dice anche durante la masturbazione mi capita di fantasticare, di desiderare, di avere dei rapporti sessuali con delle donne che mi piacciono, allo stesso tempo però è reso un po' confusionario dal fatto che durante la masturbazione, in quel momento intimo con se stesso, ci sono anche tutta una serie di fantasie che ha difficoltà a spiegarsi. Perché dice anche, però mi capita anche di fantasticare su degli uomini nudi, mi capita di fantasticare su degli uomini che indossano degli slip. E dice, poi non ho dei pensieri di avere rapporti sessuali con loro o dei pensieri che lui definisce omosessuali. Però, mh, allo stesso tempo, tutto questo mi fa mi crea confusione perché rende ulteriormente difficile poi questo mio approcciarmi con gli altri considerando che poi mi vergogno di espormi in un certo modo magari con gli slip che mi piace tanto vedere addosso agli altri in palestra poi io non riesco a mettermeli, non riesco a vedermi nell'indossare quel tipo di abbigliamento eh, ho difficoltà a relazionarmi con gli altri ho una tremenda dice, paura di poter essere omosessuale e non riesce poi a spiegare bene questa sua paura o quale sia la conseguenza di tutto questo però, Duff, come lo descrive, sembra quasi che la sua paura poi eh, abbia radici nell'idea di poter scoprire qualcosa che potrebbe danneggiarlo, che potrebbe impedirgli di vivere delle esperienze che invece desidera con delle persone del sesso opposto, come gli è già capitato con quella ragazza che ha avuto occasione di baciare. E tutto questo poi è effettivamente una sofferenza relativa alla sessualità che affonda le radici nella confusione che lui ha sia rispetto al tema degli orientamenti sessuali, sia rispetto all'emotività nel, nel rapporto con se stesso e con gli altri, ehm, sia rispetto al contatto con i propri pensieri, i propri desideri e le proprie fantasie sessuali. E sono tutti argomenti che gli servirebbe forse riuscire a mettere in ordine e a organizzare meglio, magari anche all'interno, perché no, di un percorso di psicoterapia, eh, per cercare di lavorare sul fatto che tutto questo non sia così confusionario come lo sta vivendo ma magari invece riesca a trovare un'organizzazione un più funzionale e una coerenza complessiva. Perché? Ragionando per per punti, eh, forse il primo da cui vale la pena partire è quello imparare a distinguere tra fantasie sessuali e desideri sessuali, che a, a volte quando se ne parla possono sembrare la stessa cosa, però in realtà da un punto di vista tecnico invece c'è molto più utile distinguerli in due cose diverse. Cioè da un lato ci sono i desideri sessuali, cioè quei pensieri che eh, fanno, abbracciano quelli che sono i nostri gusti nella sessualità, eh, che sono qualcosa che ci risulta sessualmente eccitante, che vogliamo provare a mettere in pratica, che cerchiamo di costruire all'interno di una relazione con un'altra persona, eh, o con noi stessi, o secondo comunque come è, appunto, è coerente con quelli che sono i nostri gusti nella sessualità. Diversamente... Quando si parla di fantasie sessuali, stiamo parlando di una cosa leggermente diversa. Cioè, le fantasie sessuali sono quei pensieri che possono risultare sessualmente eccitanti, ma non sono equivalenti ai desideri sessuali. Non sono equivalenti a quei pensieri che innescano un desiderio. Le fantasie sessuali possono innescare eccitazione per diversi motivi, alcuni dei quali sono anche incidentali. Cioè, possono essere anche fantasie e pensieri che vanno a sfiorare qualcosa che è poi risulta se solamente eccitante, ma che di per sé, se messo in pratica, non lo sarebbe. Cioè... Per esempio, può andare a innescare un meccanismo, come può essere il fatto che per tante persone magari il provare l'emozione della paura possa innescare tutta una serie di reazioni eh, mentali, fisiche che possono, soprattutto a volte al femminile, possono risultare eccitanti da un punto di vista anche meccanico corporeo. Ehm, anche se questo può poi riguardare tutti i generi, non riguarda necessariamente le donne, ma appunto, il fatto di a volte che alcuni pensieri che toccano la paura possono risultare sessualmente eccitanti, non significa che poi sono pensieri di cose che davvero si vuole mettere in pratica per poi eh, vivere quell'occasione come un'occasione veramente sessualmente desiderabile. Cioè, per esempio, che si tratti di fare sesso con uno sconosciuto, che si tratti di eh, fare sesso eh, in una situazione di pericolo, in una situazione in cui si possa essere scoperti, in una situazione in cui ci sia qualcosa che potrebbe andare male, Il, si parli di far sesso senza precauzioni. Possono essere delle fantasie che all'interno di un momento di masturbazione o all'interno di un gioco di ruolo con l'altra persona o all'interno di un momento occasionale possono avere un senso che risulta anche eccitante e possono favorire il benessere sessuale ma allo stesso tempo, per la maggior parte delle persone che tendono ad avere di quelle fantasie di questo tipo, non significa che poi il desiderio sessuale riguardi il eh, io ho piacere a far sesso solo, soprattutto con persone che non conosco, in luoghi dove non riesco a stare tranquillo o eh, rischiando una gravidanza. Non funziona così. La questione però è che ci sono alcune volte delle fantasie, eh? le fantasie sessuali sono dei pensieri che possono favorire l'eccitazione, posso andare a toccare un po' il tema del sesso, in tanti man tante maniere, senza però essere dei pensieri sessualmente desiderabili. Ed è fondamentale distinguerli perché sennò a volte c'è il rischio che vedere la propria reazione e non sapersela spiegare possa crearci il dubbio sul ma io questa cosa, come mai mi suscita questa reazione di eccitazione? Può essere che non lo capisco ma forse mi eccita perché è una cosa che non lo so ma davvero in realtà desidero? E questo è un ragionamento che può creare incredibile confusione, soprattutto quando si ha difficoltà a conoscere un po' come funziona il sesso, come funzionano gli orientamenti sessuali, ma anche come funzionano le emozioni, i processi emotivi. E appunto la guida agli orientamenti sessuali che, che sto scrivendo con dei tempi biblici però sono letto a fare le cose eh, serve appunto venire incontro alle persone per questo cioè per cercare di aiutare a fare un po più di chiarezza rispetto ad argomenti che altrimenti possono risultare molto confusionari e su questa cosa per esempio, quando parliamo delle di questo cercare di mettere a posto eh, in ordine eh, il ruolo che possono avere queste fantasie, quello che ci serve per limitare quindi tutta la confusione rispetto a questo è iniziare a lavorare sul proprio modo di pensare questi argomenti in, all'interno della sessualità per cercare di capire meglio che ruolo hanno, cercare di etichettarli in modo più chiaro considerando che poi dall'esterno è difficile distinguere tra gli uni e gli altri soltanto chi li vive in prima persona può in fin dei conti distinguerli senza ombra di dubbio tra che cosa è desiderio e che cosa è fantasia fatto sta che quando si parla poi di orientamento sessuale eh, a volte questa paura che la persona che mi scrive descrive, eh, racconta rispetto alla paura di poter essere omosessuale è una paura che probabilmente eh, e sottende o delle idee irrealistiche rispetto all'omosessualità su cui forse pensa che l'omosessualità possa danneggiarlo eh, o possa portargli delle qualità negative che in realtà invece non descrivono l'orientamento sessuale ma forse descrivono una cultura negativa rispetto agli orientamenti sessuali che purtroppo negli anni e nei secoli ha avuto una diffusione enorme e quindi forse ci sono delle idee un po' originali che lui ha rispetto all'omosessualità che vanno a danneggiarlo eh, nel contesto culturale forse in cui vive. Ma ancora più probabile, se lui eventualmente non avesse di questi tipi di pensieri no, negativi rispetto all'omosessualità, potrebbe essere che forse il timore che questa persona sta descrivendo non sia relativo all'omosessualità, ma relativo al fatto che eventualmente scoprirsi eh, con un qualcosa all'interno che lui non conosce e che può invece negargli un qualcosa che lui invece desidera eh, come se la sua natura fosse diversa da quella che vorrebbe eh, e quindi il suo gusto eventualmente per la ragazza che ha avuto occasione di baciare fosse un gusto che eh, poi lui dovesse scoprire che non può avere spazio in un suo futuro perché si scoprirà, perché si scoprirà eh, diverso da come pensava questo è una paura che poi non c'entra più con l'omosessualità, ma c'entra con un suo timore di essere definito da qualcos'altro. Timore che qualcun altro possa calare dall'alto una verità su di lui che gli sarebbe scomoda, gli sarebbe stretta e lo costringerebbe a una vita diversa da quella che vorrebbe. E questa cosa invece è un modo effettivamente di vivere il contatto con i propri pensieri che forse ha alcuni tratti... Di, eh, di ossessività nel pensare ad alcuni aspetti del pensiero, ma che sottende una difficoltà forse a, a, a sviluppare un rapporto invece più salutare con le proprie emozioni, una competenza emotiva che forse va approfondita e va sviluppata, perché in questo momento forse c'è confusione anche conseguente al. La poca esperienza che questa persona ha nei confronti della paura, dell'ansia e della vergogna nelle relazioni con gli altri sono emozioni che forse lui ha difficoltà un po' a capire che vive subendole senza riuscire a gestirle bene. Perché per quello che lui descrive, il, la sua paura di essere omosessuale, per quello che perlomeno mi ha scritto nella sua, nella sua lettera, eh, sembra poco fondata. Cioè, lui dice di provare desiderio all'idea di avere rapporti sessuali con persone del sesso opposto. E questo desiderio è incompatibile con l'omosessualità. Cioè l'omosessualità, da definizione, è il avere desiderio sessuale eh, verso persone del sesso uguale al proprio. E si, possono anche, si può provare anche desiderio sia per persone di sesso uguale al proprio che per persone di sesso opposto al proprio ma in quel caso non si parla più né di eterosessualità né di omosessualità ma si parla di bisessualità o pansessualità che sono due alternative che però sono alternative, effettivamente, sia all'eterosessualità che all'omosessualità cioè da quello che lui sta descrivendo lui descrive di avere desiderio sessuale e quindi descrive quindi uno scenario incompatibile con la sessualità descrive di avere desiderio sessuale per persone del sesso opposto, al proprio, e quindi è incompatibile con l'omosessualità, quello che lui descrive è coerente con l'eterosessualità, la bisessualità e la pansessualità. potrebbero essere una di queste tre. Fatto sta che quindi nessuna di queste tre gli impedisce eventualmente di portare avanti quelli che sono gli aspetti che lui desidera all'interno dei rapporti in intimi con in le altre persone. E... Poi definirsi, definir, darsi un'etichetta nel, nel, nel sesso è secondario, serve cioè soltanto fare un po' di ordine su certe cose. Quello che è importante considerare è che non sta scritto da nessuna parte, che poi ci siano dei pensieri che vanno a cancellarne altri e che quindi scoprire qualcosa in più di me possa togliermi quello che io so già, snaturandomi. Quello che mi piace, quello che c'è, quello che io conosco di me stesso, se sono delle, delle informazioni che ho, se so che qualcosa mi piace, quella cosa mi piacerà per tutta la vita, nessuno me la toglierà mai. Quello che può succedere è che alcuni pensieri nella vita vadano a modificarsi, ad ampliarsi, ad aggiungersi di altri aspetti che quindi poi mettere insieme, tanto più sono gli elementi da considerare, può essere qualcosa che può dare un po' di confusione, può richiedere un certo lavoro però nulla cancellerà mai quello che c'è, la mente non funziona in maniera sottrattiva, non vengono tolte le cose che ci sono, ne vengono soltanto aggiunte altre e quello che ci serve per mantenere il nostro benessere emotivo, sessuale e relazionale è quello di mettere in ordine gli elementi che arrivano nel corso della nostra vita senza buttare tutto dentro la rinfusa che quello invece rischia di danneggiarci parecchio. Quindi quello che mi sento suggerire a questa persona è prima di tutto di esplorare con più calma quelle che sono le, le sue fantasie, i suoi desideri nella sessualità per mettere un po' di ordine in quelli. E poi quello che mi sento di suggerire è davvero che è importante che lui eh, forse lavori in un percorso di psicoterapia per migliorare un po' la propria competenza emotiva nel rapporto che ha con se stesso e con gli altri, perché tutta questa vergogna, questa difficoltà a socializzare, a sperimentare con gli altri e a eh, esporsi anche nel proprio corpo nel, fisicamente, che sia in palestra nel contesto in cui gli capita di vedere altre persone spogliarsi, ma questo, questo approccio che lui ha nel, nel rapporto con gli altri, nella fisicità del rapporto con gli altri, sottende probabilmente tutta un'idea che lui ha di se stesso, che è un'idea danneggiata, eh, fragile, che vale la pena lui riesca invece a vedere con più chiarezza per iniziare a strutturare in un modo più salutare per se stesso in modo tale che possa mettere le basi per quello che può essere assolutamente un futuro più piacevole per se stesso e per eh, le persone con cui avrà occasione di condividere la propria intimità in futuro indipendentemente da che persone saranno poi sicuramente però se ci si dedicherà sicuramente delle persone ci saranno la questione è trovare gli strumenti per aprirsi la possibilità di andare a conoscere queste persone senza rimanere bloccati per troppo tempo, per troppi anni, dietro delle paure o dei pensieri che a volte eh, rischiano di essere dei castelli che si basano invece su delle fondamenta po molto poco solide. Su questo a volte quindi chiedere aiuto, lavorare con qualcun altro è il primo passo di migliorare perché proprio è quell'occasione per mettersi in gioco nel collaborare con un'altra persona senza aspettarsi che dall'altra parte arrivi una verità creata dall'alto, ma anzi, che arrivi l'occasione di lavorare in modo sistematico e, perché no, per quanto possibile, più scientifico possibile, su quelli che sono i propri pensieri, cercando di mettere da parte eh, pregiudizi, idee sociali, eh, stereotipate o delle idee a priori che poi in realtà non hanno fondamento in una sperimentazione quotidiana di quello che è la complessità della vita che forse è più ampia e meno, meno descritta da, da, da dai dei stereotipi piuttosto che non invece descritta meglio da delle domande, dei dubbi di cui spesso non abbiamo risposta ma alcune volte appunto avere delle domande aperte è meglio che non temere delle risposte che ci potrebbero invece condannare a una vita di infelicità, come a volte carte di temere quando si ha una tremenda paura che il proprio orientamento sessuale ci possa danneggiare.